Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Lego Harry Potter. Eccoci qui, stiamo per entrare nella stanza delle necessità che Neville ha appena trovato. Abbiamo appena formato l'esercito di Silente, quindi senza ulteriori indugi. Andiamo! Se vi siete persi lo scorso episodio potete trovarlo nella playlist tranquillamente in questo canale. Eccoci qui! Vediamo se sarà una vera e propria missione oppure un intermezzo per imparare magari un incantesimo. Un bel reducto, per esempio, vediamo, oppure un Expelliarmus o Stupefaction. vediamo un po', eh. Non si combatte proprio così, però va bene, lasciando la bacchetta come se fosse una spada laser. Ok, vediamo un po' Ok, non è una vera e propria missione sconf Puoi sconfiggere i tuoi avversari solo se utilizzi l'incantesimo del colore giusto Tieni premuto X Che vuol dire, tieni premuto X Per Premi X per lanciare Eh sì, ma il colore come faccio a deciderlo? Ok, bianco, ah, da lì sopra, perfetto Quindi questo è un duello Ok quindi si entra in, in, in altri incantesimi Non esistono più in questo momento Ok, perfetto, ho capito Ok, lei ora sta dando il viola Uh, bello Bello come cosa questa eh? Molto carina. Ah, verde? No E ora sta dando il rosso Però nel rosso non ce l'abbiamo Quindi... Prima il B per proteggerti dagli attacchi, ok. Oh, sono protetto. Ed ora ritorniamo sul viola. Vai. Ok, questi sono i duelli, quindi, in Lego Harry Potter. Carini. Duello sbloccato, va bene. Mattoncini d'oro, 22 su 200. Ok. Va bene, adesso tutte le guance di Heidi. Guardalo, che brutto tra l'altro. Effettivamente il quinto anno, ci stavo pensando, è ambientato quasi tutto nella scuola. Non ci sono particolari eventi all'interno dell'anno, dell appunto, quello che fa tanto è l'atmosfera scolastica, quello che fa l'Ambridge, però non è che ci sono tanti cambi di location, tante cose strane, diverse. Quindi effettivamente ricavare i livelli può essere un po' tosto. Seguiamo quindi il fantasma, vediamo di andare al prossimo livello. Vai. Eh, si sì, arriva da questa parte forza, forza. Oh, cosa c'è qui? Ok, lucchetto rosso non si può aprire perfetto. E ritorniamo qui in sala comune. Eh? Guardarsi di si sì, sì. con gin questa volta. Ok, caricamento. Cioè, signori... Un gioco del 2011 su un computer di fascia alta del 2021 con un ssd al caricamento. Mi fa capire quanto si è ottimizzato male questo gioco, eh? Ah, quindi sono nel... il buon Arthur Weasley che viene attaccato da Nagini. <ride> Va bene. Ah, quella è la meg tra l'altro. Va bene, il mago con la forza del pronto soccorso. Anzi, il primo soccorso. Ok. Impariamo a leggere la mente. Con Python. Ah siamo nel ricordo di Harry qui Ok Concentrati sul compito richiesto per poter avanzare Allora innanzitutto qui dammi Lumos Grazie Una volta però ho fatto Lumos qui cosa... Premi Y per selezionare Piton Membro del gruppo di Dudley sbloccato Buono Professor Piton Ok Seleziona Piton e insegna ad l'incantesimo concentrazione Lanciandolo sulla nuvoletta Questa Ok Possiamo quindi capire cosa vuole il tipo Va bene Questo tra l'altro è un vero e proprio livello Quindi prendiamo le monete perché possiamo ottenere il livello di mago autentico. Facciamo fare lo scivolo a Piton. Guardalo com'è contento. Allora. Bravo Piton distruggi tutto. Dai libero sfogo alla tua malvagità. Allora devi indossare le scarpe appiccicose, Va bene lo so grazie. E una volta però saputo che lui vuole la torta. Esattamente cosa devo fare? Devo colpire lui con l'incantesimo o la torta? No. Oh. Ah ok, posso distruggere questo Posso anche colpire Piton che non si incazza Stranamente Voi vedete la torta qui in giro? Io no Scusate eh Niente torta. Dovrò costruirla magari. Devo distruggere ancora un po' di roba. Eh, infatti, ecco qui. Vediamo se così facendo si riesce a fare qualcosa. Abbiamo costruito una ruspa. Ecco qua. Possiamo scavare. Quindi ora immagino, no? Così, sì, sì. Ma però che lentezza, eh. Lentezza. Tra l'altro non è manco servito a niente questo. Va bene, andiamo qui allora. Eccola di la torta Trovata Dobbiamo andare a prendere questi pezzi e Ecco qua Perfetto ci sono altri posti dove scavare Sì qui ce n'è uno Quindi a questo punto sfruttiamo la ruspa Sfruttiamolo per l'ultima volta Qua Vai scava Oddio si era mezzo bloccato il gioco Ok, ma ah, quindi ci sono anche qui gli stemmi delle case. È il primo che becchiamo, questo. Vai, prendiamo la torta e diamola al tipo. Altro ricordo. Siamo ad Hogwarts. No, siamo nella casa di Sirius probabilmente. Sì, in casa di Sirius, guarda lì in fondo. Adressiamo i quadri. Allora non lo possiamo colpire, vabbè. Vediamoci un po' di roba qui. Cosa possiamo usarlo, quello? Per togliere magari le ragnatela? Sì, ok. E anche qui a livello di design non è affatto benissimo il gioco. Perché se le ragnatele mi insegni che posso colpirle con l'incantesimo... Non ha senso che poi tu mi prendi una ragnetina indistruttibile e me la fai togliere con lo scopettone, cioè. Vuoi questo? Tieni. Perfetto. Grande. Possiamo salire qui. Ok, altro ricordo E qui siamo Nella stanza delle necessità Con un bel po' di Oggettini da prendere Qua Sono Oggettini più nascosti qui Ok Allora, Python vai Fammi vedere cosa vuole la tipa Vuole Un deal Una bacchetta Allora Vediamo queste, quindi? Distruggiamoli? Evidentemente sì. Ecco qua. Non so se riusciremo a fare Mago Autentico, mi sembra un po' indietro in questo livello, eh. Con uh, la potenza lì, con la barra che si carica, mi sembra un po' indietro. Allora, ho fatto tutto quindi... Ok, duello... Vabbè, si, ci devo uguale agli altri, cioè, vabbè. Con un... Con un uh... Vabbè, dai, fa niente. Quelli non posso spegnerli nemmeno con Python. Per me Python l'incantesimo lo sa. So. No, non lo sa so nemmeno Python. Anzi, Python può usare solo l'incantesimo... Aia. Ah, yeah. Python può usare solo questo incantesimo. Quindi andiamo a consegnare questo oggetto a lei. Di ketchup, lei, tra l'altro. Vai, andiamo Altro ricordo Ufficio Misteri Taglie Poi questo Perfetto Può uscire da qui? No Dove si riesce a saltare qui sopra? a colpirsi da soli? Sì Ok, tutto, tutto storto, tutto fatto male, però è. comunque è riuscito. Dai, ah, ancora. Oh. Perfetto. Tac. Un canestro. Va bene. Ma possiamo colpirlo e... Possiamo creare un canestro, ottimo. Ah no, è un, è, un, è un retino, non è un canestro. Ok. Importante prendersi questi 3000 punti che ci avvicinano al mago autentico. Ecco qua. Ah devo colpire queste cosine qui Ok Mi manca una che ho perso evidentemente E sarà qui dietro La vado a prendere subito Se facciamo un mago autentico qui Sicuro E facciamo anche questa mini missione Dai ah, ne manca solo uno Tac Facciamolo qui Mago autentico ecco perfetto Tac Prendimi anche questo. Sì. Ed ora devo trovare uno di quei cosini lì che non ho attivato, qui dietro. Vediamo, eh, ci deve essere qui a qualche parte. Eccolo, qua. 5 su 5, altro stemma. Ed ora possiamo prendere questo oggetto e consegnarlo al tipo là. Ecco fatto, vai. Prenditi questo oggetto, è tutto tuo. Altro ricordo? Oh, uh, qui a King's Cross. Ok, diamo un'occhiata in giro. Ma mi servono le scarpe appiccicose. Sì. Qui okay. abbiamo fatto un mago autentico Con uh, tantissimo anticipo Tra l'altro eh. E qui dietro c'erano un sacco di soldi ancora Guarda qua Lo Possiamo fare così Ho Fatto altre monetine queste ne vanno tutti perché lì dice Voldemort è eh, appunto E però abbiamo zio, un botto di monete extra eh? tantissime ok bisogna fare le gilimes su Voldemort che vuole la profezia giustamente ok <ride> Abbiamo scoperto cosa vuole Voldemort. Livello completato, gioco libero sbloccato. Siamo della casa, ne abbiamo presi 2 su 4. Ok. Abbiamo sbloccato un membro del gruppo di Dudley. Ok. Mago autentico perlomeno l'abbiamo fatto. Ecco qua. Totale gettoni, un bel po', più di 500.000, mattoncini d'oro quindi due, perfetto, continuiamo la storia, vai andiamo da questa parte, l'unico posto in cui mi viene in mente di poter usare quel, quell'incantesimo che abbiamo appena appreso è il... con gazza, fuori dalla sala grande era l'unico personaggio con cui che avevano un nuvola in testa ok impariamo un nuovo incantesimo ah quello che ci permette di interagire con quelle forme disegnate sul muro immagino Seleziona findo e premix. Diffindo, ok. Per lanciare sugli oggetti Lego rossi E eh, l'ho fatto. A ah, devi... Ok. Va bene. Spero che non sia a fare troppe volte questa cosa. Perfetto. Questa cosa qua basta, viene distrutta così e non si può più riparare. Eh. Oh, va bene. Ok va bene Perché portarla lì con la magia quando puoi fare questo ok hanno diminuito un po' le cose con cui puoi interagire in quest'aula e hanno fatto bene secondo me era un po' troppo vai aspira tutto Quante volte la potremmo colpire secondo voi questa roba? Ok non molto alla fine ah, Oddio L'abbiamo distrutta Perfetto e Abbiamo anche preso un personaggio Justin Finch Flashley, Ok Va bene Vai con Diffindo E qui stessa cosa di prima Ok devo fare proprio il contorno anche se è estremamente guidato in realtà, eh? cioè, non è niente di che, non è niente di particolarmente difficile. Ok, andiamo. Perfetto, vai. Tu invece vai di qui. Difindo su questo oggetto anche, eh? sì. Per letteralmente le cose che serviva per tagliare le cose, quindi ci sta. Vai Grattastinky. Entra in questo tubo. Perfetto. È un botto di monete, tra l'altro, in, in questo livello. Poi possiamo fare così. Così. di nuovo vai perfetto tirar giù anche quella quello standard e colpirlo un'altra volta ma oh, basta va bene così allora vai difendo vai tac Perfetto Ringardium Leviosa e Abbiamo fatto anche il pescetto Quindi di findo. Ho sbloccato Buono così Abbiamo già un... No, oddio, so, perderebbero già un quarto dei mattoncini Ma non è vero, sono 200, non 100 rendendo un ottavo. Okay, possiamo uscire a questo punto dall'aula e seguire questo fantasma. Qui posso usare di Findo, di lui. Ecco. E creare poi un aeroplanino che mi dà un po' di monete, così random. Okay, mi aspettavo qualcosa di un po' più bellino, devo dirvi la verità. Però continuiamo l'esplorazione da questa parte. Andiamo. Qui non possiamo fare niente con diffindo, quindi proseguiamo. Andiamo di qui. Ecco, qui possiamo assolutamente fare qualcosa. Vai. Perfetto E poi possiamo pure colpirlo Ottimo così Direi che è una fine più che dignitosa Cosa c'è esattamente? Niente da qui Colpire le panchine Ok dobbiamo entrare lì a questo punto però facciamoci per bene questa zona qui. Così ogni volta che ci ripassiamo siamo a posto. Ecco fatto. Così, così e così. Qua. E anche qua. Ok, poi panchina. Tutte le varie piante qui. Perfetto. Vai, distruggiamole tutte. Bene così. Vediamo di pulire un po' questa zona prima di proseguire. Eh. Hack. Perfetto Ecco qua Poi questo Ed anche questo Perfetto. Qui abbiamo fatto praticamente quasi tutto quello che potevamo fare. Tac. Ringardino le visto su questa pianta. Ecco fatto, poi le distruggiamo. Ecco qui. Tutto quanto. Bene. Ed infine allora qua ci serve l'acqua per passare. Perfetto. Quindi non possiamo per ora Possiamo per ora accattare un po' di monetine qui Queste li possiamo distruggere? Sì Li possiamo colpire più che distruggere Non so cosa siano esattamente Vediamo se Questo va meglio o no Sono indistruttibili quelle cose Va bene Tra l'altro là sopra il tetto vedo un po' di roba Qui dovremmo riuscire a volare Evidentemente qui e abbiamo fatto tutto no l'ultima cosa che manca da vedere è qui dietro ok prendiamoci un po di monetine e proseguiamo Questo non lo possiamo distruggere davvero ok sembrava strano proseguiamo eccoci qui Allora, il fantasma ci deve andare di qui. Per adesso allora direi di andarci senza fare anche questa stanza. Altrimenti diventa un po' troppo lunga la faccenda. Qui invece abbiamo fatto bene o male tutto. Vediamo se c'è un diffindo da qualche parte da tirare. Altrimenti tiriamo dritti. C'è un lumos. Ecco quello che si poteva tranquillamente fare prima. Quindi facciamolo ora: la Gratt Stinky. Sali però per favore. Grazie. Perfetto. Poi anche qui c'era un Lumos. Ecco qua. Ah, lo studente in difficoltà. Perfetto, è in pericolo. Salvato. Ecco qui. E si può proseguire Ron. Nel frattempo là in fondo si è incastrato. Ma vabbè facciamoci caso proseguiamo anche qui non c'è niente da fare per ora bel di findoli Vai. sembrava qualcos'altro a primo di primo acchito questo disegno eh. Ok Un mini espresso per Hogwarts E dobbiamo salirci Ah scu me, scusa Hai ah, un modo per muoversi magari più velocemente Su giù E rispostati però Può darsi Ok Bene Andiamo da questa parte allora anche qui abbiamo fatto più o meno tutto Sappiamo ora che possiamo distruggere anche questi vasi Però Non sembra che ci diano qualcosa Questo sì, invece Quel po' di monetine Uh, un diffindo magari No, non credo Andiamo da questa parte, allora Qui ci sarebbe gratta Non possiamo fare nulla E qui possiamo fare così Ok